Eh, pronto Giovannino? Qui, carissimo. Come stai? Ciao, ciao, ciao, ciao. Senti, stavo a pensare ad una bella rimpatriata con tutti i compagni di scuola questo weekend. Ciao, ci sei? Eh sì, sì, sì. Il sì. detective. Ma che stai è, a dire? No, no, no. Ho il Covid. No. Covid. Ma hai fatto il tampone. Positivissimo. E niente, mi dispiace, la rimpatriata la spostiamo. Avamo la prossima settimana. Ma no, tranquillo. Andate voi, non ti preoccupare, tanto avrai già avvisato tutti. Eh, ma no, tu sei il primo che chiamo. Eh, Au. eh no, che eh, la prossima settimana eh.. Mi sposo Ma come te sposi? Non sposo. ti sei già sposato? No, ah, eh, ah, no, no, no, no Scusa, volevo dire Andiamo a un matrimonio Siamo impegnati Quindi anche la prossima settimana È difficile Ci organizziamo Quando torni? Guarda Facciamo così, appena finisce tutto, ti chiamo io. Vai tranquillo, ci organizziamo. Vabbè, ok, c'è conto, eh? Ti chiamo io, vai tranquillo, non ti preoccupare, Ma assolutamente. Ciao, Giovannino, ciao, ciao. ciao. Ripigliate. My porca